ci sono almeno tre buone ragioni per cui chi progetta la mostra deve avere almeno adesso, un'infarinatura è una parola brutta, però un, un minimo di, di attitudine, diciamo così, al, al marketing e alla comunicazione, ma in realtà neanche un minimo. Dopo vedremo perché. Quindi secondo me ci sono tre di ragioni. La prima ragione riguarda proprio voi personalmente eh, come professionisti. La seconda ragione riguarda voi eh, come professionisti all'interno di un team, di una struttura che è proprio quella che si occupa dell'organizzazione, eh, del, della realizzazione del progetto. E andando avanti, la terza ragione è proprio quella che lega il progetto al marketing e alla comunicazione, non solo a chi, eh, come, dicevamo prima, come dicevamo prima, spesso e volentieri le mostre sono un flop perché chi progetta non è capace di dialogare con chi poi la mostra la deve raccontare. Quindi questa, questa è la terza buona ragione, ma non è solo questa, è anche proprio intrinseca al progetto, perché oggi e poi magari eh, nelle prossime lezioni lo vedremo il marketing e la comunicazione spesso e volentieri è proprio intrinseco al progetto parte da dentro al progetto il progetto stesso a volte dall'interno che comunica, ci sono degli elementi che in, possono interagire con le persone e stimolare le persone a raccontare autonomamente la mostra e quindi eh, questo è, è auspicabile che sempre più si faccia con le tecnologie che sicuramente conoscete tutti con tecnologie multimediali, interattive eccetera eccetera però è auspicabile che sempre di più la comunicazione riesca a essere stimolata proprio dal di dentro della mostra e si inneschi una sorta di eh, passaparola eh, autonomo dei visitatori e quindi questo ovviamente se chi fa il progetto non ha questa quest attitudine questa eh, capacità di immaginarsi quello che succederà dopo ma si ferma solamente al design al, alla sua masturbazione mentale diciamo così di quella che dovrebbe essere la mostra allora non riesci a innescare questi meccanismi mm.